News with big, big, Chat big, big, big, big, big, big, big, big,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 Tu scappi e ti spaventi di fronte alla tastera. Non vuoi farti sentire, ma non ma vuoi mi farti mi vedere. Mi e invece tutti ma ma quanti tu. si dovrà partecipare. Sì, sì, sono d'accordo. Di ma certo hai sei. Pensavo un'altra cosa ma ora, ma ora mi cambio di opinione. Mi opinione. Tu. Non tu. voglio contraddire, mi piego male sieri. Io sono camaleonte e guarda i male sei. E tu, ma tu? Quale animale sei? E tu, ma tu!